Fatemi uscire da qui! Mi sto cagando addosso! Oh, ragazzi, Porco dio! Cazzo! Sei ragazzi, incazzata! Ti ricordi! Io... Merda! No. sta vedere il video, oddio! Oh Ciao, Dude. come state? Come state? Orgoglio ragazzi, ho un fanculo! Sì sì sì! Ah, Mi stava nel video! Ciao, sei, sei, sei, sei mio della gente. Aspetta, ti posso fare una foto? Vuoi fare una foto? Mettere, Vai, te l'ho fatta la foto, tac tac! C'è non parla, che sai non c'è no. non c'è. Ragazzi abbiamo un sordo muto, guarda, con la testa in giù c'abbiamo un sordo muto nel nostro gruppo. Non fatto... Ragazzi quello che sono stellato di gioco quindi. Vai andare a voi, per favore, c'è un libro qui. Cos'è la torcia? torcia. Ah, ho messo le collisioni tra di noi, ok? Ci sono le hitbox tra di noi. Oh, ecco, oh, uh, foglio, foglio, foglio, foglio, oh, No, Non Te lo so, William, ma... No. Zitti, ha... zitti, zitti leggo io, io, zitti. Non è stato facile rannunare le capre per il rituale di evocazione. Per fortuna avevo tanto dannatissimo pieno. Sto iniziando a chiedermi se sia una buona idea fare tutto questo da sola. Nathan mi diceva sempre che sarei dovuta essere con la mia gente al momento dell'evocazione. Mi sento strana. Se è per questo se Nathan diceva pure stessa che era una gran mignotta. Eh, no, Tutta no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la benza, la no, benza, la benza. La no, la <ride> <ride> <ride> Oh, regalo, una mano, una mano! Oh, oh rega, chiuso. un oh, oh, fermo, un regalo, un fermo, un regalo, Fermo, no, fermo, no, fermo no, no, no, no, come si apre la porta? regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un Che sto giù un Oh, cazzo. No, un regalo, mi fai passare, oh, mi fai vai, entrare, zio cioè, porco dietro, Vai dietro Dai, sai, fai entrare un po' Ma perché hai la carica di benzina addosso? Ma poi che cazzo lo so Oh, un altro foglio Ottobre Sembra che temano le luci Sto cercando di fermarli, ma Aiuto Perdonami Perdonami Perdonami, dude... Forgimi oh, <that> ah. Ciao Buonasera Buonasera, salve una sera Una sera Facambiami Oh prendo sto torcia C'ha la fata della tipa C'è la foto della tipa C'è la Dove, dove? Laggiù Ah la la Minchia che porcone Porco dio! WHAT?! No no ragazzi Ma l'avete visto anche voi? Cazzo! Hai la camera dietro! Hai la camera dietro! Ma le camera dietro indemoniata! Chiudi! No, chiudi! <ride> chiudi sta porta! No ragazzi, Chiudi che no, no, no. no. no, ragazzi! No! Chiudo ragazzi, chiudo! No, che chiudi! Chiudo ragazzi! No, non c'è faccio! Dai, Dai no andiamo avanti! Fira una testata, madonna! Mi fate passare? La mi mh, ...con la doccia, quella blu! Magari sì. sei No, no, non si fanno un cazzo Questo diventa cedue. Eh? Buonasera, Enrico, buonasera Meee, Cosa c'è qui? Oh, mie. che ci faccio? ci faccio il fieno? faccio il al turista, eh? mi sento Ah, mi sa che il fieno oh, è il kit, sei? è il medikit Nella fattoria Oh, mi sentite qua? Forse sì, sì, sì. Ah, no. Eh, no, no, no, no, sì, sì. il medikit è questo Aspetta. Ma io saprò so pure una roba Merda oh, oh, oh, oh, oh. Ma, Ma chi è il suo vecchiaccio di merda che alle chi due notte non dorme? Belatore, no, caro, chi è Chi è il suo pelatore <ride> che grida a quest'ora? Eeeh! Eeeh! Eeeh! Quanto sei bello eh, È chiuso È chiuso È un dentro. sub 2 SMS dentro. Sottolineatura lineatura 3 They have given 12 gift subs. La grazie mille gentilissima oh, thank, star, thank you Thank you per anche la Madonna GVX, Ma che andiamo a volte di cento, Andiamo grazie mille Un bacino anche a te bacino Ragazzi ma Ragazzi ma come sono entrato? Mi sono bagato Come sono entrato qua sotto? Tutti, Dudi dietro, no, tutti No, no, no, ragazzi, facciamo i seri Come cazzo sono entrato qua sotto? Come che si esce Fatemi uscire da qui Mi sto cagando addosso Oh, oh, bagati, bagati Per me è così che sono entrato io Mi sono baggando, vedi sto bagando. No, col cazzo, raga. No, io in casa sotto blando, Mancura, mi blando, Ma raga, qui. io com'è che sono entrato qua sotto? Che mi manco me ne sono accorto. Sì, se viene la tipa io godo perché sono al sicuro qua sotto. E se la tipa vuole mangiarmi, posso solamente aprire la porta quella troia. Pronto! Oh, oh, mi far parlare. Però. Sì, ma dovete trovare la chiave del sotterraneo. <ride> <ride> Altrimenti io da qua non esco. <ride> Non mi sento più. Sei a frantumi. Anche se è del sì, sì. sotterraneo, Axi. Toc toc, mi senti? Uh. <ride> oh, so, non so, no, un Porco dio! Porco dio! Porco dio! Raga, raga, raga, <ride> raga. C'è la stronza sotto di me. C'è la stronza sotto di me. C'è la stronza sotto di me. Raga. <ride> ah. C'è la stronza. Apri eh, non ho perso. Cosa? Mi ho perso Dici? no, raga, io qua mano Esce al menu principale, vai Vediamo, vediamo, andiamo, andiamo Porco, che... Porco Dio Porco Dio <ride> <Oddio>. Porca Madonna <ride> <ride> Fanculo, ti il dobbio del cazzo basso alto basso Troppo alto, alto. <ride> Te lo fa un Abbasta di volume. Sto facendo su. Merda. Dai, fuoco! è fuoco. Ora... Abbasta di volume. Allora, vai su. L'ho abbassato. L'ho abbassato. Dai, dove? Da. No, no, no. Da dove mi te? Da gioco. Vai su. Chiave. Mi senti da Gabbia. L'ho aperto io. Eh? Porco dio, i coltelli qua. Col... pieni di sangue. Ma salutami. Il gelo io, il gelo io. Merda. Oh, oh! Oh. ECCOLA! ECCOLA! ECCOLA! Dove siete? Oh, sono scappando senza di me, sta scappato senza di me, senza di me Non siamo in un cazzo! Non siamo bloccati! Sabre, sabre. Dove cazzo sono? DUDE! Sto salendo le scale! No, no, no! Io sto oh, Dio. Non abbiamo le chiave, vabbè Ma dai scendiamo, scendiamo, scendiamo, scendiamo! Ma non dovete aver paura, non c'è, tranquilli! Unito. Ma perché dobbiamo avere paura? Eccola, eccola, eccola! Oh. Porco dio! Allora, Porco dio! No ragazzi dai no! No, no. Ma, ragazzi no certo. No, dentro! Scozzala, sgozzala Da dietro! Guardate! Guardate che bello da dietro, guardate me! Uh, uh, uh. Faccio giro! Faccio giro! <ride> Ho trovato la chiave! Cantina! Cantina, chiave, cantina! Sto che vado di giù, vado! Sto che vado di venite, venite, Sto che vado la giù, vado! seguo la capra. Ragà, mi ero da io. Ma li vado così, se non c'eri un Oh, quanti ce ne sono! Tutte. Sono andato a sacrificarsi. Ma... Ragazzi, <ride> oh cazzo! E' incazzato, eh! Guardate la torcia. Oh, oh ecco. Guardate tutti la torcia blu su di lei. No, guarda su destra, su destra. E lei si viene contro, io non vengo che folgorata Come come come io, come fate? Oh, What? Avete uno di voi? Ha mirato uno di voi, eh? Ha minato Sì, ha uno di voi e vi ha detto qualcosa. Sì, o oh, davanti. COSSO! Dietro! Sei incazzata. Ti ricordi? <ride> <ride> <ride> <ride> Mi rincorre a me, rincorre a me! me sono morto, Trevin? sono morto! Sono morto! <ride> no no quit, quit, quit, quit. Altra qua, Ma no, era quitto, quitto, quitto, quitto! Altro che fatto lo fa? Mi sembra di essere XUDER, Sembra di essere XUDER Perché a me? No, regala qua, era quitto! Dov'è, Dov'è, Mi ha portato in soffitta con le capre! <susatas> ARRIVA, ARRIVA, bro, ti salvo, sono io, sono il salvatore in fronte! io mi sa ieri, vado in faccia, ma rotto io cazzo, di cazzetta un po' mia, e dov'è? porco di eccolo! se <ride> non il fuoco mi buttare il fuoco, gli è andato a culo voi l'ha preso, è morto, è morto Axi! è morto Ma come è morto Axi? è morto Axi! Il maturo! Non, non, no. non lascerò morire il mio tuo! Ah, sì. <ride> è morto! Son... Bella David! Quanto faccio? È di avere il kit! Oh Oh oh, <ride> oh mamma, sta brutta bagascia! <ride> no perché non c'è una piataxai? Ma a me non mi viene mai perché io ti faccio lascio capire che c'è. Dai, non fare il coglione, tu ti rientra. Madonna mia. Aspetta, aspetta Ancora, ancora, ancora Eccola Ok, sei incazzata Eccola okay. Okay, okay. Io me ne vado, io me ne vado Io me ne vado, io me Eh, mi sto seguendo get... the... Sicuro God. God. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, nessuno. nessuno, calmi Non c'è nessuno Vedete se, pot se potete prendere la capra c'è uno stronzo da me. Oh, Roma, dovete uscire. Porco dio! dio! Porca madonna! Porco dio, bastardo! <ride> mi son cagato in <ride> mano. Ero free, <ride> ero fuori. È tetralata. Porco <ride> dio! <ride> mi son cagato addosso. lo lo Allora, che <ride> Ok, vediamo se proviamo a prendere la capra. Fissala, fissala, fissala, fermati e fissala, continua, vai, vai. continua fermati. Guardami negli occhi bastardo Ah, e fa scappia oh. E qua Eh, sei incazzato secondo me Eh, Yacce, Yacce, Yacce E ma <ride> <Cavocciata. ride> eh, che fai? E, e ma che fai? Eh, eh, eh vai Eh, è eh, un bastardo Continua, continua con la torcia Continua, continua, continua basta ballare questa ma che è? bossa ma ce la fai con il raggiù Eccola! raggi raggi UV raggiù V Raggi, raggi, raggi UV. vai vai vai vai Continuate, continuate, aspetta. Aspetta, vai vai vai gira vai Anna richiede vai. più barcolamenti per calmarsi, man mano che il rituale procede, quando Anna ha gli occhi rossi e la luce vai non funziona! Dobbiamo prendere la capra! La capra, la capra, la capra! God sta abbastanza bene, non mi fa nulla, Ragazzi, dobbiamo facendo. dobbiamo sbrigarci prima che si riprenda. Vamos a ganare, vamos a ganare, vamonos! Dove sono le capre quando servono? Eccola! eccola, no, dove è me. L'ho subito quando gli occhi rossi non funziona, ha detto. No, quando lei ha gli occhi rossi. E' andata a far culo quella. L'ho presa, l'ho preso, ho preso, ho, preso ho preso una capra! Maestro! Non so che cazzo tuo cazzo, cazzo era, non me l'ho presa! Ed <ride> <ride> ho fuoco! Aspetta! Aspetta! Bro, bro, delacciano il fuoco, bro, direccia il fuoco! Aiutatemi! Vamos a ganare! Sto accendendo tutto! Io tengo un po' di un'altra cosa! Accendo! Accendo. <ride> sta chica mi sta inseguendo! Oh. No, la vuole tolta! Ma io sto cambiando! Porco Dio! Io! Che <ride> <S 'è> cazzata! La che tu? Mi sento, mi sento! non saperlo! Nosotros siamo perché non lo saci? mi stai inseguendo! <ride> Sono morto! Ma perché me? la sperla in testa, quelli gli do, gli fa vedere, è questo, io, piace, piace su, ci ho paura, le piace, ma non luci blu, non eh, ma tu che, ma quelli fa vedere, a casa ci sono capi, è da me, eh, Cacina, salutamela, moglie vengo io, da me la lande, la da e eh, da me, da me, da me Neutralizzatela, neutralizzatela Aiuto Non so di siete, non so dove Uh! Merda, no. <ride> Ha preso Non se ne frega d'almo un cazzo Capra Dove è la capra, è la capra? Da me, da me, da me, me. l'ho presa Fanculo eh, via, fanculo Axi! No, ma. Ma fanculo! Ma che sei tu che sei? Non Ok, inizio a dar no, fuoco vai, vai, anche vai, vai, di vai, nuovo alla benza. No, io me ne vado, io me ne vado a fare di buona a dare voi. Sì, sì, cercate nuove pecore. <ride> <ride> <ride> io brucio le capre! Eh, <ride> se la figlia con loro! <ride> io pure! Le brucio tutte ste mie capre! Vai, ho dato fuoco di nuovo al falò! No, col cazzo ragazzi, io sto cercando a voi! <ride> Questa me Altra capra, eh. altra Axi. capra! Eh. Axi, ci ho bisogno di te che mi dà supporto morale, bro. Eh, vai, vai, vai, duro. I gel, tappa, tappa i gel, i gel. Oddio, oh, Axi! Axi! Axi! Axi, eh. salvo io! Uh. Ci salvo. <ride> salvo me che cazzo fai con lei? Cioè, come fai a salvarlo? Non puoi, è morto. Intanto ci farò io. Capre, <ride> capre, capre! Merda, raga, tra poco piglia fuoco tutto. E da me! Porco io! Oh! Mi sono cagato in mano oh, Ho preso un'altra un pecora Ho preso un'altra pecora oh. Ma è tutta incazzata Ho preso un'altra pecora Ho preso un'altra pecora Ma è incazzatissima Fra Eh, adesso adesso adesso adesso adesso Dai mancano tre capre raga spieghiamociamo Come eh, sono morti tanto lo zone Coglione allora, ragazzi, Dove sono morto io sto un merit ok Sono morto Ma sono tutti morti? Siamo morti Siamo morti tutti Merda